Possibile di fatto assumere come si potrebbe fare? Eh, non è impossibile assumere. Eh, Tant'è vero che ci sono varie norme che determinano la possibilità di integrare gli organici con i giovani. La scelatezza che sta facendo l'azienda rispetto ai giovani di 23-24 anni che avendo vinto concorsi sono costretti ad andarsene via per la loro incapacità a interpretare il momento è veramente eh, ormai eh, al limite. Eh, noi vorremmo che il dottore De Luca eh, la finisse di fare proclami perché la sanità specialmente nel suo territorio è veramente allo sfascio, è gestita specialmente nell'azienda ospedaliera eh, da persone che non muovono nulla, uh, sembra che siano a guardia di un bidone vuoto e non hanno nessuna volontà di riempirlo di contenuti veri che riguardano programmazione, riguardano efficienza organizzativa, riguardano mantenimento dei livelli essenziali di assistenza e miglioramento della qualità assistenziale, non fanno nulla.